Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono display e oggi ragazzi andremo a vedere come avere il di premis per sempre, esatto, per sempre Prima. Anche per la presentazione delle cuscine, che adesso non Come vedete, non mi sono a fare sono gratis, 250 Sono quasi più più, più di e ve lo farò sto intanto eh, vi farò ve faccio vedere anche un po' sto l'interfaccia di sto è un'alternativa a Spotify che ovviamente sto sto sto sto sto sto più cose di Spotify sinceramente è una somiglianza di Spotify ma più completa adesso vi spiego un po' meglio perché allora innanzitutto l'interfaccia un'interfaccia molto diversa rispetto a quella di Spotify che poi non fa differenza tra Spotify e Dialogue per ricordare, iscrivetevi in questo tempo per fare questo video che vi ho appena detto del concreto tra Tinder e Spotify e qual'è il migliore anche se adesso posso parlare di Spotify non c'era facciamo un po' di gioco e come vedete, e anche il questo caso non è terzo, questo è che il gioco è rispetto a Spotify, intelligente un po' tutto, perché se andiamo su esplora, che quello che spazio no. cammina sono tante cose, che sono nate da gran parte, perché se andiamo su esplora qui che sono cent'ali, cioè avete le cose in primo piano che sono belle. Eh, avete i generi che potete vedere altri a questo video vedete quanti che secondo me sport quante che ce l'ha questo sono di generi tutto relax, party, sport amore, focus poi eh. c'è un nuovo che sono che Poi avete TidalX solo con l'abbonamento eh, TidalHifi con lo standard non ce l'avete TidalX permette ai fan di entrare in contatto con i loro beniamini attraverso eventi eventi live esclusivi esplorare l'archivio di tider scusate un attimo no no vabbè eh, ok mm vabbè ah vi stavo dicendo che appunto avete anche Tidal X che per ri rivedere live nel passato o per vederli per la prima volta Mentre qui ci sono alcune non so tipo delle canzoni tipo in esclusive vedete Exclusi exclusive poi che secondo me questa cosa qui Spotify sinceramente non ce l'ha non ha Spotify X come qua poi qui avete sia serie che podcast podcast ce cioè li avete su spotify secondo me con l'ultimo aggiornamento che hanno fatto non è molto cioè è bello spotify è cambiato un po' cioè, era meglio prima sinceramente uh, qui vedete che ci sono un po' in primo piano i podcast e le serie uh, Rising video top e nuovo come vedete qui avete album suggeriti per te appunto Base. Poi se andiamo su, su questo, non so, di web pequeño, che sono degli album. Aspettiamo che me lo carica e vi faccio che non è una scemenza, raga perché veramente potete andare a scaricare. Se io, appunto, premo su qua, download come vedete tra poco, mi partirà il download. Vedete, ho aggiunto i preferiti e là in alto stava scaricando. io Adesso lo spengo voglio poi rimuoviamo ok aspettate che io scrivo un attimo aspettate che devo scrivere un attimo una cosa ok raga, eh, scusate non ho dovuto scrivere un messaggio che era importante punto. come avete visto si possono scaricare perfettamente adesso andremo a vedere anche un po' eh, le altre caratteristiche di questa quest applicazione anche su cerca avete quasi più rispetto anche un po' a spotify mi sembra vabbè su cerca è, è normal cerca che cercate sulla mia musica avete appunto anche li, le ricerche su ricerca avete le ricerche recenti eh, sulla mia musica avete molte più cose secondo me anche rispetto a spotify um, i miei mix ci dovrebbero essere anche su spotify ma non così vabbè qui troverai presto i tuoi mix personalizzati qui quando vuoi eh, la playlist le playlist qui si possono creare poi qui potete scegliere anche una playlist, che magari non trovate perché ne avrete 3.000 non lo so lì ci sono i filtri eh, gli artisti, i download, qui vi fa le attività recenti come vedete tutto quello che siete andati ad ascoltare di recente e anche le impostazioni come avete su Spotify, ma adesso su Spotify è tutto un po' diverso allora qui ehm, ecco come vedete io ti do HIFI allora, qui eh, potete cambiare un paio di cose Allora, intanto la versione, troviamo che la versione è nuova la 2.12.2920.6 Poi io ho attivato le notifiche push attiva le notifiche in app con le news digital Poi qui possiamo cancellare tutto il contenuto memorizzato nella CAKE Dispositivi autorizzati se noi ci clicchiamo Solo, solo chi ha quello famiglia ovviamente e che se lo vuole mettere su più più device non so propri con lo stesso account verranno tutti registrati qui e dentro all'account fino a 5 dispositivi per ogni account certo che se voi mettete non so metti vostro padre a tre dispositivi mettete su quello family prendete quello family attaccate il l'account di vostro padre non so met mettendo Nome, cognome e mail confermando l'email e la password poi il vostro padre va a confermare l'email tipo non so metti su gmail e, e poi eh, lui col suo account col suo account va come si dice questo eh, account può entrare in tidal e con andando su tidal.com il sito che poi vi farò vedere eh, si può Aggiungere altri account, cioè nel senso su Tidal. Poi, quando va sui dispositivi, anche da voi farò vedere con lo stesso account. Non, non so lo mette anche sul computer, non si può. Ve lo dico questo, ragazzi. Sul computer non potete metterli. Se avete un tablet, eh, potete scaricare l'applicazione Tidal. Andare sul tablet mettetelo sempre lo stesso account e da lì potete averlo anche come dispositivo offline, sempre con lo stesso account. Ehm, appunto qui avete appunto i dispositivi autorizzati poi le destinazioni dell'audio dell download che le ho messe in quella interna ehm, qui potete ripristinare il contenuto offline, cancellarlo ehm, poi qui con qualità potete scegliere se fare streaming cioè cliccando su streaming avete varie possibilità con wifi rete e rete telefono alta, ifi, master e master con la rete telefonica avete normale alta, ifi e master uguale e poi la riproduzione qui, cioè io ho messo normalizzazione normalizzazione del volume, posto lo stesso volume eh, lo stesso livello di volume per tutti i brani. e qui se io metto questo praticamente si vanno a riprodurre senza internet come vedete quello che c'era qui vedete, mi rimanda sulla pagina di download ecco forse l'unica pecca che ho trovato adesso mettendo il coso dei download aspettiamo un attimo che non c'è scritto download download download no forse è giusto sarete. no è giusto, è giusto. download Aspettate. Aspettate. ah no no download download o download? Download, vabbè, comunque stessa roba. Adesso senza perderci in chiacchiere perché tra poco devo andare, ehm, andremo appunto a vedere come si fa. Andiamo sul nostro Google Chrome, andiamo sulla pagina eh, in incognito, nuova scheda in incognito. Io vado a prendere il link che ho di qua in questo lo copiamo che adesso è anche cambiato Google Chrome secondo me è un po più brutto però allora, scheda in incognito ci clicchiamo col questo ok adesso si vede si, sì, l'offerta non fai prova gratuita ci clicchiamo Ok, adesso noi ci possiamo connettere su con Facebook con Twitter o mettere una propria email. Io metto una mail a caso. Mettiamo una sopra, non è che ci ricordiamo. abcdfg ABCD, abc, di, ABCD, Chiocciola. Gmail.com. Facciamo con continua le mail no. questa qui c'è già allora torniamo indietro mettiamo non so se 0 48 eh, 148 chiocciolo gmail gmail.com continuiamo con le mail ok come vedete vi dovrebbe arrivare questa pagina creiamo una, una password semplice 56 6 ok adesso mettiamo un giorno a caso se volete tanto dopo si può andare tutto a personalizzare registrati questa mail qui vi serve appunto come vedete eh, vi serve appunto poi per entrare Andiamo sulla musica che ami. Facciamo prova gratuita. adesso qui creiamo una pasta, se io voglio usare la stessa di tante. ok giorno. qui tutto a caso raga ve lo ricordo tutto a caso mese, e giorno e facciamo registrati ok adesso ci ha accettato la registrazione adesso c'è il metodo di pagamento allora qui possiamo fare il premium che è quello standard famiglia o lo studente o qui l'IFI appunto che è quello che ho io anche adesso solo che vi pagate cioè, pagate un po' il doppio qui piuttosto che i 9,99 pagate 19,99 9,99 ,99, qui pagate 10 euro in più però avete il Tidal Master qualità audio ifi qui avete le stesse cose di quello sopra di di standard e anche lo studente però pagate 9,99 anziché che 4,99 però anche voi avete qua il 50%, 50, 50 di sconto e bla bla bla e così via eh, io adesso andrò a fare lo standard tanto io questo qui non lo andrò mai a usare facciamo su continua vi lascerò qui sotto il link in descrizione per scaricare un file testo eh, mettiamo, mettiamo quello che vogliamo il numero della carta ve lo lascio qui sotto in descrizione che il testo con dentro le due carte di credito con la scadenza, cioè il numero della carta, la scadenza e il codice di sicurezza. Io vado a mettere sempre al solito che uso: Ok, come vedete la mia carta è MasterCard, queste due sono MasterCard, che vi lascerò sotto in descrizione. Adesso andiamo a vedere, il mio discredito dovrebbe essere febbraio, esatto, qui abbiamo 0222, ecco il codice di sicurezza, ho fatto io, 765, ok, adesso andiamo su, come vedete abbiamo messo tutte le informazioni corrette. su continua e lui adesso ci dovrebbe pagare la carta di credito che abbiamo messo, ok come vedete poi il pagamento è stato accettato Ok, ovviamente questo adesso funziona per cui avete tutto, avete Tidal, questo qui era come scaricare Tidal e come avere Tidal premium gratis o ifi per sempre, io lo sto usando per 4 mesi e mi trovo Davvero benissimo con Tidal. Domani, penso, domani o oh, sì, domani o lunedì farò un video sul confronto tra Spotify e Tidal. E se volete anche un altro confronto tra magari tra Tidal, Tidal e Deezer o Deezer e Spotify o anche SoundCloud magari. Ecco SoundCloud è un'altra sempre piattaforma musicale dove vi lascerò qui sotto il link in descrizione. Per seguirmi su Tidala ragazzi Seguitemi anche su Instagram, Facebook Youtube Tutti i link qui sotto in descrizione E bella raga Ciao a tutti da Xplay